Lo scopo che vi darei oggi è di provare a mettere in pratica passo passo i concetti che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa provando a realizzare un piccolo programmino in JavaFX e costruirlo farlo funzionare nell'arco di questa ora e ora un quarto che, che passiamo insieme Quindi niente slide e partiamo con Eclipse, a fare un piccolo progetto. Allora, per fare qualcosa di semplice, che tutto sommato fosse anche un passo no? intermedio, preparatorio, rispetto al, a quanto vedrete in laboratorio domani, eh, ho pensato di fare un piccolo gioco, proprio il gioco più emozionante, il videogame più emozionante del mondo, che è quello di indovinare un numero segreto pensato dal computer. No? Quindi il computer pensa a un numero, voi dovete da tra 1 e 100, caso e tu provi a indovinare, secondo me è 35 e il computer ti dirà no è più alto, no è più basso e quindi un certo numero di tentativi tu devi riuscire eh, a, a giocarsi mi raccomando quando abbiamo finito questo non giocateci tutta la notte perché è troppo emozionante e, e non si riesce a smettere però per cominciare è un primo passo tutto questo per, immagino le regole sono chiare no? <ride> ehm, allora, assumendo di aver installato correttamente Eclipse col suo plugin FX Clips, il primo passaggio ovviamente è quello di creare un progetto. Regola numero 0. La regola delle regole usando Eclipse, sempre prima di cliccare OK o Finish, leggete cosa c'è scritto. Metà dei problemi saltano fuori da persone che cliccano senza aver letto o cliccano la prima opzione che viene presentata e poi dopo ci devi faticare mezz'ora a capire il perché, a recuperare, eccetera. Quindi, calma, calma nel cliccare. Allora, prima cosa, creiamo un progetto. Poiché il progetto JavaFX non viene, sotto File New, non viene presentato tra le opzioni predefinite, lo andiamo a pescare dagli altri, e andiamo a cercare tra i vari tipi di progetti, che ovviamente il cui elenco dipende da che cosa avete installato nella vostra copia di Eclipse, c'è una voce JavaFX. All'interno di questa voce JavaFX avete quello che interessa a noi che è progetto JavaFX, JavaFX Project Project. Il resto praticamente non lo useremo mai. Quindi creiamo un nuovo progetto JavaFX e la creazione del progetto ci fa una serie di domande. Quindi non Tuffatevi sul finish, adesso non ho ancora abilitato perché non ho ancora scritto il nome del progetto, ma non, tocca, non tuffatevi subito sul finish perché dovremo fornire le informazioni che state facendo. Okay? Allora, la prima informazione ovviamente è il nome del progetto che potremmo chiamare indovina numero. vabbè Ovviamente il workspace in cui lo decidi di salvare dipende dalle vostre installazioni. La, eh, la macchina virtuale Java eh, con cui eseguire il progetto allora qui avete l'elenco di quelle dei runtime environment installati sul vostro computer. Se una cosa che io faccio spesso per facilitare il porting di un progetto anche da un computer all'altro, anziché dire usa questa macchina virtuale, scelgo l'ultima voce, cioè usa quella di default JRE, cioè la. JR sta per Java Runtime Environment, okay? quindi la macchina virtuale Java. Gli Sto dicendo, usa per il progetto quella che stai usando per Eclipse. Per cui se vado su un computer su cui c'è una versione di Java diversa, comunque lui tende a usare lo stesso livello, la stessa versione di macchina virtuale Java che sta già usando per Eclipse senza andare a cercare necessariamente la macchina dello stesso, della stessa versione. Ma noi, se noi non spostiamo i progetti troppo non dovremmo preoccuparci più di tanto di questa impostazione. Sulla seconda videata, le impostazioni che ci vengono proposte, di fatto ci vanno bene ci andranno bene quasi sempre, nel senso che dice che i sorgenti sono sotto SRC eh, non ci serve importare altri progetti quando faremo, se mai faremo programmi più gra grandi, che divideremo tra più progetti diremo che un progetto ha bisogno delle classi che sono definite in un progetto diverso lo si può definire qua e non ci servono altre librerie rispetto alla JR di base man mano che andremo avanti col corso invece ci serviranno alcune librerie che potremo aggiungere qui oppure in un secondo momento per ora direi che questo pannello qua non ci serve cioè non abbiamo bisogno di personalizzarlo non cliccate finish perché la videata dopo invece è quella importante in cui ci viene richiesto Di eh, specificare le caratteristiche del progetto JavaFX che stiamo creando. In particolare eh, se vogliamo creare un'applicazione desktop o mobile, nel nostro caso sarà desktop, perché JavaFX in qualche modo ha anche libreria per il mobile, il nome del package all'interno del quale mettere la classe main. e eh, Io per non usare il package application che è troppo vago, diciamo che siamo dentro il Politecnico, quindi l'organizzazione è polito.it quindi i package che creiamo sono it.polito poi mi prendo la sigla tdp per dire tecniche di programmazione e tutto quello che faccio dentro questo corso lo metto dentro questo package in particolare mi faccio poi un package specifico per, questa, um, per questo progetto che è indovina numero Chiamiamolo solo indovina per farlo breve. Qui mi dà il package all'interno del quale vengono create le varie classi. E poi mi dice se io voglio declarative UI, UART per user interface, ovviamente, interfaccia utente, cioè come voglio dichiarare l'interfaccia utente. Non, nulla vuol dire che l'interfaccia utente me la creo da solo in Java. Oppure posso crearla usando il linguaggio FXML. Che abbiamo visto prima. Quindi diremo la voglio dichiarare in fxml il nodo radice qual è? quale vogliamo che sia il contenitore principale e qui ci sono i contenitori principali che non abbiamo ancora visto in dettaglio eh, non ci importa lo faremo dopo per i dettagli c'è sempre tempo però sono tutti i tipi di contenitori che possono contenere la nostra applicazione per un'applicazione complessa completa di solito il border pane che è il blocco a 5 regioni che abbiamo visto le volte scorse, regione centrale più alto basso sinistra destra, di solito no, è un buon punto di partenza. Decide come è fatto il nodo radice della nostra fxml. E dopo ci sono ancora altri due campi, uno file name e l'altro controller name. Allora, file name è il nome da dare al file fxml. E controller name lo capiremo subito, è il nome della classe dentro il quale andranno a finire tutti i metodi di controllo, cioè tutti gli event handler dei vari bottoni e, e oggetti grafici che, che eh, realizzeremo quindi definiamo il nome di una classe che ospiterà tutti questi. Il perché si chiama controller lo capiremo meglio la settimana prossima però per ora è la classe che contiene i metodi operativi del nostro programma quindi abbiamo detto, file name eh, potremmo scegliere indovina Sarà indovina.fxml e io lo chiamo indovina controller, anche la classe controller, preferisco personalizzare così perché poi quando avremo tanti progetti, se si chiamassero tutti controller, tutti sample controller, non capiremmo più nulla, e andiamo sul finish, a questo punto possiamo creare il progetto, non ci sono altri passaggi, A questo punto possiamo creare il progetto, ho detto, adesso lo facciamo davvero. Ci dice se vogliamo andare una perspective Java, se già non ce l'avessimo, diciamo ovviamente di sì. E Abbiamo il nostro primo progetto. I Java JavaFX sono identificati come icona da, da quelle due ondine che ci sono a fianco troviamo il package che abbiamo definito all'interno del package i file che sono stati già inizializzati da noi dal, eh, dalla procedura di creazione guidata di un progetto dunque siamo dicevo, in questo progetto La prima cosa che possiamo fare è definire gli elementi dell'interfaccia utente. Il main eh, è già stato scritto per noi, eh, come dicevo la volta scorsa, il, la creazione guidata del progetto ci dà già la classe main e la classe, scusate, il metodo main che non fa altro che chiamare il metodo launch della classe madre e poi il metodo start eh, che crea usando l'fxml loader, quindi la classe che permette di caricare una scena a partire dal file che si chiama indovina.fxml, come abbiamo diciamo, deciso. Di fatto questo era quello che ci arriva già gratis dalla procedura di creazione di un nuovo progetto JavaFX. Allora, il primo passo è eh, andare a definire, perlomeno per macro punti, la interfaccia grafica. Allora, quello che possiamo fare è come ho fatto trovare il file fxml e tasto destro apri con scene Builder, oppure se per caso non funzionasse non me lo trova aprite evidentemente il programma scene Builder e leggete quel file. E quindi apre all'interno dello scene Builder, che è questo programma qui, una videata che essenzialmente sembra vuota. Quindi qua cerco di stringerla per stare dentro i capricci del videoproiettore. Purtroppo più di tanto non si riesce a fare. La nostra scena è qua dentro, nella zona che attualmente è nera, perché non c'è ancora nulla. Se andiamo a vedere, la gerarchia del progetto contiene solamente un nodo che è il border pane, il quale non ha nessun figlio, è vuoto, ha le 5 aree interne ma ancora vuote. Allora, noi cosa dobbiamo inserire? Proviamo a immaginarci un attimo questo gioco come deve essere fatto. Dovrò avere, beh, le due cose fondamentali dovranno essere uno spazio in cui l'utente può inserire un tentativo e un bottone per inserire il tentativo. Poi ci dovrà essere qualche luogo in cui il sistema mi dice se è giusto, se è sbagliato, se è troppo basso, se è troppo alto. Magari anche il numero di tentativi che ho fatto Quindi diciamo un messaggio e un numero E poi dovrà esserci probabilmente un bottone per ricominciare da capo O per iniziare la partita la prima volta mm? Avvia, parti, inizia Perché altrimenti ogni volta che lancio il programma giocherei una volta sola Poi quando ho indovinato cosa faccio? Beh avrò un bottone per dire ricomincia da capo mm? Io mi, mi sono immaginato così un bottone avvio, parti, una casella di testo e un bottone per inserire i tentativi e una casella di testo per indicare a quanti tentativi sono arrivato e un, eh, un messaggio di testo che mi dice se ho indovinato o no, se era troppo basso o se era troppo alto e in testa a tutto mettiamo un titolo a questa finestra. Quindi partiamo Definendo, adesso magari le proprietà di destra non ci servono ancora, quindi le facciamo sparire, ci facciamo un pochino più spazio e concentriamoci sui nodi della scena. Allora il titolo, prendo un nodo label, nodi label sono nodi che rappresentano del testo non interattivo, vengono semplicemente visualizzati l'utente non ci può fare nulla. La possiamo mettere nel top eh, eh, e poi posso fare doppio clic dentro e scrivere direttamente eh, indovina il numero quindi modifica l'etichetta in questo caso vedete che il border pane si è allargato la mia scena non è più minuscola ridotta a 0 pixel ma si è allargato per fare spazio a, a questa, alla dimensione occupata no? da questa label poi io mi immagino tre, tre aree la prima area dove c'è il bottone d'avvio, la seconda area dove c'è la zona per i tentativi e la terza area dove c'è la zona per il feedback. Me le immagino così in verticale, me le, me le organizzerei secondo come quel contenitore che abbiamo visto, una scatola verticale. Un V-Box all'interno dell'area dell principale e all'interno del V-Box ci metto tre. Are, quindi questa scatola sarà fatta per me di tre piani, eh, aiuterebbe in questi casi farsi uno schizzo a matita no, su un foglio e poi cominciare a vedere come dividere tracciandolo orizzontali, verticali, allineamenti, eccetera. Così uno si fa un'idea su carta di cosa vuole ottenere. In questo caso è molto semplice, quindi riusciamo a farlo al primo volo, al primo colpo direttamente a video. A me serve un bottone di avvio, quindi l'oggetto button. Riusiamo gli stessi oggetti della, della volta scorsa, quindi non è... E la mettiamo come primo campo all'interno del V-Box. E su questo button andiamo a scrivere avvia, o inizia. Inizia, inizia, partita. Nel centro del border pane c'è una V-Box che contiene al momento un solo figlio, un bottone. Poi là sotto ci vuole una parte un po' più, più complicata, devo avere l'area la, per poter inserire il tentativo, quindi devo avere due elementi affiancati, la casella di testo e un bottone per l'invio. E magari affianco anche un'etichetta, perché vicino alla casella di testo è sempre bene mettere un po' di testo, una parola di testo che specifichi che cosa mi aspetto no, di inserire in quella casella. Quindi ho già tre elementi, uno affiancato all'altro, da sinistra a destra, e quindi mi serve un allineamento orizzontale. Lo posso usare con l'H-Box, lo posso ottenere con la scatola H box che trascino dentro la V box ma a finire in questo caso nel posto dove non volevo. Bisogna sempre un po' lottare per chi viene prima e chi viene dopo. Infatti quando lotto di solito perdo. Ok, sopra il button e sotto l'Hbox si può trascinare un elemento nella gerarchia oppure lo si può trascinare direttamente sul layout di destra. L'H box conterrà tre elementi che sono a sua volta un'etichetta di nuovo. Adesso proviamo a trascinarla qua, vedete che la posso mettere qua nel secondo spazio un, un uh, text text field e poi un button che lo metto a destra quindi dentro l'hbox allora qua è venuto schifoso perché è tutto appiccicato è tutto troppo stretto perché gli elementi vbox e hbox di default arrivano con dei vincoli sulle dimensioni no? e vediamo che se noi rimuoviamo questi vincoli in realtà funziona tutto meglio allora io mi sposto sulla parte destra e dico che se vado a cliccare allora vediamo un attimo la view box quindi vedo che l'elemento Qui sulla destra trovate sempre la finestra delle proprietà dell'elemento che avete selezionato nella interfaccia. In questo caso vedete, vi dice che cos'è, la V-Box. La V-Box ha come le, vincolo di layout una larghezza preferita di 100 e un'altezza preferita di 200. Togliamoli, in particolare se togliamo il vincolo sulla larghezza preferita, vedete già subito che si è ridimensionato in modo più adeguato al contenuto effettivo. Poi faccio la stessa cosa sulla Hbox, ammesso di riuscire a selezionarla facilmente, no, qui ho il text field, Hbox, che aveva una larghezza preferita di 200, in questo caso non mi basta, tolgo il valore preferito e avendo sempre use computer size ho un'interfaccia che sia adatta da solo alle dimensioni che ho. Hm? Poi magari non mi basta, a volte voglio una dimensione un pochino più ampie, ma come punto di partenza se vedete che l'interfaccia non fa spazio agli elementi che gli servono è perché c'è un valore, un vincolo preferito, un massimo, che non, gli la, non la lascia diciamo, espandere più di tanto. Ok, così riusciamo perlomeno a vedere tutto ciò che abbiamo inserito, dobbiamo ancora inserire un ultimo messaggio. In fondo, per prima giusto per non perderci, diamo un nome a questo oggetto, anziché chiamarlo label, lo chiamiamo inserisci tuo tentativo e il bottone si chiama inserisci. Ecco, ad esempio questa casella di testo è un classico esempio di, una, di un elemento la cui dimensione di default L'abbiamo lasciato che si dimensionasse da sola ma ci pare eccessiva perché poi non dovrò essere 5 grosse parole, quindi la posso stringere agendo direttamente sui bordi e vedete che cosa mi dice il, il tooltip che compare, mi dice il, lo spostamento che sto facendo col mouse a che cosa corrisponde a livello di proprietà che sono state modificate dall'altra parte della finestra delle proprietà. Vedete che la dimensione preferita adesso è diventata in questo caso 53% di quello che vorrebbe essere, che è la dimensione base. Ma sono dettagli, questo giocandoci graficamente direi che si riesce a trovare una quadra. Ci manca ancora uno spazio per indicare all'utente se ha indovinato oppure no. E magari a fianco mettiamo anche il numero di tentativi separati, in una casella separata. Allora, in una terza riga a questo punto vado ad aggiungere altri due elementi, il messaggio e il numero di tentativi, magari di nuovo allineati orizzontalmente, quindi lo metto dentro la Vbox, mi cade in fondo come ultimo elemento e avrò ehm, ad esempio una label che per me sarà il messaggio che voglio dare e magari una text field che sarà il numero di tentativi. Quindi qua scrivo messaggio. Messaggio. Mettiamo a posto la voglia di essere grossa al 200% della nostra casella. È brutto, eh? Anche perché gli spazi sono tutti da mettere a posto. Ma va bene. L'importante è il primo passo è identificare gli elementi che ci devono essere, soprattutto quelli interattivi che ci devono essere poi mettere a, a posto spazi, colori, testi a quel punto basterà modificare, abbellire il file fxml ma il programma java continuerà a funzionare quindi per non spendere troppo tempo qua in questioni estetiche ci otteniamo brutto ma lo facciamo funzionare per il momento allora, ricordiamoci di salvare che non fa male allora qui, c'è un problema di comunicazione tra SimBuilder e Eclipse. Vi accorgerete tante volte che magari modificate la scena sul SimBuilder, lanciate il progetto in Eclipse e vedete che lui continua a lavorare con la scena vecchia. Dice Ma come? L'fxml l'ho modificato perché non è stato modificato? Il problema è che quando Eclipse compila il progetto, controlla se ci sono state delle modifiche nei file. Se voi modificate però un file come questo che fa parte del progetto con un programma esterno come lo Builder, Eclipse non sempre se ne accorge. Allora un trucco se vogliamo per essere sicuri che Eclipse se ne accorga è tenere il file fxml aperto anche nell'editor di Eclipse, così Eclipse si accorge se voi lo salvate e quindi aggiorna il progetto. Quindi se vedete che modificando di qua il programma non cambia, l'interfaccia non cambia, eh, è perché Eclipse non si è accorto che avete modificato il file glielo fate aprire in formato testuale semplicemente cliccandoci sopra vedete l'xml non dovete guardarlo per nulla ma lui si accorge, lo ricarica e quando fate run prende l'ultima versione ok allora dicevamo qua a questo punto questi sono gli elementi della nostra interfaccia quali di questi elementi, con quali di questi elementi il programma dovrà lavorare il programma avrà bisogno di interagire, ossia leggere, conoscere cosa c'è scritto, o modificare, o intercettare degli eventi sul titolo. Indovino il numero? No. Allora, questo è un elemento puramente decorativo. Così come questa etichetta tentativo non ci interessa. Allora, gli oggetti che non hanno una controparte interattiva, cioè non servono a far funzionare il programma, li lasciamo anonimi. Non abbiamo bisogno di vederli dal programma. Mentre invece gli oggetti che contengono una parte interattiva per l'utente, sì, dobbiamo poterli controllare. Dal programma che significa poter sapere, leggere o scrivere le proprietà di questi oggetti, quindi sapere cosa c'è dentro, cosa c'è scritto l'utente, modificare il contenuto, oppure intercettare le azioni dell'utente. In questo caso sicuramente c'è il bottone inizia, il bottone inserisci, la casella di testo col tentativo, la casella di testo col numero di tentativi fatti e questo messaggio anche perché lo vogliamo cambiare, vogliamo dire troppo basso o troppo alto. Quindi pur essendo un'etichetta di testo normale, è un'etichetta di testo il cui valore vogliamo che sia modificabile da parte del programma. Allora, per poter agire su questi elementi dobbiamo, come prima cosa, dar loro un nome. Quindi, se noi ci stiamo preoccupando di dare vita a questi oggetti, siamo nel pannello code delle proprietà. Cioè le proprietà che hanno impatto sul codice, su Java. Allora, il bottone inizia, gli diamo un nome. Questo nome che diamo qua verrà tradotto come una variabile java, che fa riferimento a quell'elemento. Quindi qua lo possiamo chiamare button inizio, btn inizio, io ho vizio di mettere la prima tra le lettere che mi ricordano che cos'è quell'elemento, e poi un nome che mi dice, mi aiuta a capire, a distinguere. Poi avrò la casella di testo nel quale metto il numero di tentativi, la posso chiamare txt, Guess, no. tentativo indovinato, non uso tentativo perché è un po' ambiguo, tentativo è sia il numero di tentativi sia il tentativo che sto facendo, allora usiamo Guess per dire il numero che sto indovinando, che sto cercando di indovinare, il bottone inserisci, Button inserisci, poi il messaggio lo chiamo txt. Messaggio e questa casella di testo sarà una casella di testo che chiamo txt tentativi. In realtà, il numero di tentativi potrei metterlo dentro il messaggio anche inserendo, inserendolo dentro la stringa, ma qui per far vedere. In particolare, poi per questa casella tentativi. Il numero di tentativi è un dato che il programma restituisce all'utente e quindi l'utente non lo deve poter modificare. Quindi è una casella di testo un po' strana, una casella di testo in cui non posso scrivere o meglio che non posso modificare. Allora per farlo già che ci sono posso andare nelle proprietà e dire che questa casella, siamo su questa sotto, non è modificabile. Tolgo l'editable e quindi l'utente non lo può più modificare. Allora torno a salvare il file, sempre cosa buona e giusta e vedo, vedo se a occhio e croce funziona tutto, posso usare la funzionalità di preview dello sim builder, la funzionalità di preview dello sim builder mi crea una nuova finestra indipendente che è un facsimile di come il programma funzionerà, ovviamente non c'è nessuna logica di funzionamento dentro ma mi farà vedere che ad esempio questi bottoni sono bottoni che posso schiacciare, questa è una casella in cui posso scrivere, quest'altra è una casella in cui se, anche se provo a premere non riesco a scrivere. Mi fa vedere come si comporta, in questo caso se la dovessi ridimensionare, e così via. Non abbiamo giocato molto sul layout, quindi si comporta in modo abbastanza stupido. Quindi abbiamo una finestra che emula il funzionamento del programma, tranne ovviamente la sua logica e dice qual è l'effetto di caricare quello file fxml. Grosso modo lo vediamo già sotto, ma sotto poiché possiamo selezionare gli elementi è difficile giocarci. Ok, a questo punto direi che siamo a posto, ci mancano ancora due informazioni che sono quali eventi, a quali eventi deve reagire il programma, perché finora il programma che stiamo creando si comporterà come il preview, cioè fa vedere delle cose, ma poi non succede nulla. A quali eventi deve reagire il programma? Deve reagire all'evento inizia partita, cioè quando l'utente clicca su inizia partita e quando l'utente clicca su inserisci. E quindi noi dobbiamo non solo dare un nome a questi bottoni come abbiamo fatto prima, ma soprattutto definire un gestore per l'evento ACTION che è l'evento che ogni bottone genera quando viene premuto il gestore degli eventi diciamo, chiamiamolo DO inizia partita è il nome di una funzione che dovremmo costruire quindi sto dicendo a questo bottone e all'evento all on action di questo bottone l'evento action è l'evento di bottone premuto che corrisponde al fatto che il bottone è stato premuto associamo questo nome che sarà il nome di una funzione che viene chiamata di un metodo no? che viene chiamato quando la partita inizia idem bottone inserisci Dirò, do, inserisci, tentativo, fatemi scrivere, do guess, dai mi piace di più, fai il tentativo, do guess, e basta, nel senso che in questa fase non mi servono altri gestori d'evento. Quindi l'interfaccia lavora da sola, tranne interpellare il mio codice solamente in due casi, quando l'utente clicca su inizia partita e quando l'utente clicca su inserisci. Questo è ciò che ho fatto a livello dichiarativo, cioè ho detto come voglio che siano le cose, non ho ancora scritto codice. Ho scritto un file XML che dice che cosa voglio che succederà. Adesso devo cominciare a tradurre queste cose in codice importare queste cose nel programma Java. Fin qui ci siamo? Se avete dubbi, fermatemi. Allora, risalviamo per l'ennantesima volta questo file E andiamo ancora a osservare una parte dell'interfaccia del SimBuilder che sfugge, che è qua in basso a sinistra, si chiama Controller. L'interfaccia grafica è fatta di due metà, la scena, i nodi, tutto ciò che arriva dall'FXML, e una classe Controller che dà un comportamento specifico a questi nodi, personalizza il comportamento di questi nodi. Noi avevamo deciso che la nostra classe controller si doveva chiamare IndovinaController, se andate in questa parte controller dello sim builder mi dice guarda la classe che hai deciso di usare come controller è questa, volendola puoi cambiare qui, ma noi l'abbiamo già definita in fase di creazione del progetto. E in questa classe nel controller hai definito una serie di variabili e qui ci sono quelle 5, 5 elementi per i quali avevamo definito un ID, un identificatore è uno schemino riassuntivo di tutte le variabili che corrispondono ai nodi della scena e che saranno accessibili dall'interno di questa classe controller. Gli altri nodi della scena non sono facilmente accessibili, o meglio, non c'è una variabile che fa riferimento, poi posso sempre navigare la scena passando da padre a figlio, partendo dalla radice cercando i vari nodi per, per trovare tutto, ma facile, facile controllo dei nodi è questo cosa fa l'fxml builder legge l'fxml crea i nodi e mappa ciascuno di questi nodi su una variabile java del tipo giusto con questo nome all'interno del controller come faccio a fare questo tramite un meccanismo di injection che non ci interessa capire come funziona allora noi dobbiamo predisporre uno scheletro della classe controller che contenga le dichiarazioni per queste variabili io devo dichiarare una variabile che si chiama button inizio di tipo button una variabile che si chiama txt di tipo text field e così via in modo che poi quando l'fxml loader carica questi elementi possa iniettare nella mia classe controller il riferimento al nodo vero che è stato creato, che creerà l'fxml loader quindi è lui che crea i nodi e la stessa cosa per i gestore di eventi allora, questo lavoro di preparazione della classe controller ce lo può fare sempre lo scene builder se andate nel menu view l'ultima voce è mostra un esempio di scheletro di controller e noi ce lo facciamo mostrare definisce public class indovinaController controller che è il nome che avevo scelto io come classe e dentro vedete che c'è private button button inizio, private text field txt guess private text field txt tentativi e così via quindi tutte le variabili java che fanno riferimento agli oggetti a cui abbiamo dato un nome più due metodi vuoti ovviamente perché lui non sa cosa vogliamo farci che sono un do inizia partita e un do guess che sono i due nomi dei gestori di eventi che abbiamo dato rispettivamente al bottone Inizio e al bottone Inserisci. Questo generatore, se aggiungo comments, lui mi aggiunge tutta una serie di commenti, che sono per lo più abbastanza inutili, mentre invece, faccio entrare dentro, eh, può essere utile selezionare la casella full perché mi aggiunge un metodo in fondo che si chiama initialize. Questo è un metodo che viene chiamato dall'fxml builder dopo che ha caricato tutta la scena, e non è un costruttore perché la classe viene costruita già prima, ma dopo che ha iniettato tutti gli elementi, eh, posso, se ho bisogno di, di fare del codice di inizializzazione dentro la classe controller, lo posso fare qui dentro. Viene chiamato, è garantito che venga chiamato prima che l'utente possa interagire con la scena. Quindi facciamoselo creare. Di tutto questo, cosa facciamo? Beh, un bel copia e incolla: copia tutto, torno in Eclipse, che ho lasciato lì tranquillo ad aspettarmi, prendo la classe IndovinaController, che mi aveva creato il progetto, ma mi aveva creato vuota, e ci incollo dentro ciò che ho preso dallo sim builder che di fatto ho costruito interattivamente c'è solo un baco che magari sparisce nella prossima versione dello sim builder e che lo sim builder si impalla sul package anziché scrivere package.it.polito eccetera eccetera scrive solamente package.it vabbè, è un baco. Eh, non ne faremo di peggio e quindi quando ho fatto copia e incolla ho fatto attenzione a non cancellare la prima riga perché so che mi serviva. E cancello questo pack GT che fa schifo lì in mezzo. E ho una classe pronta. Un altro piccolo bacchetto dello sim builder è quando, è che definisce questa interfaccia action event ma si dimentica di importarla. Vabbè, eh poco male, lo facciamo noi. Lo possiamo far importare all'Eclipse. Attenzione, terzo warning di oggi. Il primo è non cliccare a caso. Il secondo, attenzione quando salvo l'FXML a, a far sì che il clip ne accorga. Il terzo warning di oggi, che è un caso particolare di non cliccare a caso, è fate attenzione che ci sono oggetti che hanno nomi simili in toolkit tool grafici diversi. Allora, action event c'è sia, sia nel package java.avt.event sia nel package javafx.event. Dovina un po' quale dobbiamo prendere. Quello javafx, non il primo che capita, ok? Attenzione perché se no poi trovate punti rossi dappertutto, errori e in realtà l'errore è un import andare avanti che avete fatto male non funziona più niente quindi sempre molta attenzione quello che devo fare è importare javafx.event.actionevent Idem per gli altri, eh? vedete il button è javafx.syn.control.button controllate sempre che ciò che importate sia della libreria javafx e non della gt a questo punto Posso salvare il controller, possiamo aprire qui dentro il file indovina.fxml per far sì che Eclipse si accorga della nuova versione e possiamo lanciare il programma. Hm? Run, java application. E se ho la finestra main aperta, mi parte il main. Questa volta è la stessa interfaccia, ma non più come preview, come è già realmente il mio programma. Quindi posso cliccare inizia partita, posso cliccare inserisci, posso scrivere qualcosa di dentro, posso non scrivere qualcosa di sotto. Posso ridimensionare la finestra, e quando sono stufo, chiudo la finestra e il programma termina Perché questa finestra è saltata fuori di una certa dimensione anziché della dimensione automatica è colpa del, di questi numeri 400 che ci sono qua nel template di nuovo progetto la nuova scena viene creata per default di 400 x 400 pixel ma visto che a noi non piace noi possiamo togliere semplicemente questi 400 e dire creare una scena usando quell'elemento radice e poi non di ho specificato una dimensione se la calcolerà da sola mi piace di più salva esegui è la stessa di prima ma della dimensione minima adattata adesso tutto il resto del lavoro lo facciamo dentro controller Abbiamo uno scheletro grafico, abbiamo uno scheletro di codice e dobbiamo fargli fare qualcosa di utile. E il controller agirà all'interno di questi due metodi, più il terzo di inizializzazione se ne abbiamo bisogno. Tutti i collegamenti con i nodi sono già stati fatti, noi dobbiamo semplicemente concentrarci sulla logica di funzionamento. Allora, inizia partita, cosa deve fare inizia partita? Deve, deve generare un numero casuale. in modo che poi l'utente lo possa indovinare e magari azzerare anche il conteggio dei tentativi. Quindi questo programma avrà bisogno di tenere traccia di due informazioni minimo: il numero casuale e il numero di tentativi fatti finora. Allora, per farlo possiamo definire all'interno del controller due variabili semplici Non so, fatemela chiamare segreto la prima, che è il numero segreto, e un'altra variabile tentativi, che è appunto è il numero dei tentativi già fatti. Con queste due variabili è già possibile giocare. Queste variabili le definisco a livello di classe, non dentro il metodo. Le variabili definite all'interno di un metodo vengono reinizializzate ogni volta che chiamo il metodo, quindi ogni volta che premo il bottone. Le variabili che definisco a livello di classe, invece, sopravvivono per tutta la durata della classe. Poiché la classe controller viene istanziata FXM Loader, qui all'inizio del programma, e viene distrutta solamente quando il programma termina, sono variabili che rimarranno in vita e quindi manterranno il loro valore per tutta la durata del programma, mm? sono attributi di classe poi la settimana prossima ragioneremo cosa fare se queste variabili da gestire anziché due fossero molte di più, perché come vedremo il codice si mescola si, si impiastriccia un po' troppo e allora cosa vuol dire iniziare la partita? vuol dire inventare un numero nuovo e azzerare il, numero, il conteggio dei tentativi quindi a, um, generare un numero nuovo vuol dire estrarre un numero caso tra 0 e 100 diciamo che il nostro programma è tra 0 e 100 quindi dis.secreto uguale cosa posso usare? posso usare mat.rand ad esempio random che mi estrae un numero casuale tra 0 e 1 Mm? È fatto così ma appunto rando se non lo conoscete. Andiamo a vedere la documentazione. Aspetta. Eh. Non me lo fa vedere, non volevo vedere il Java Doc ma non me lo fa vedere finché c'è l'errore di sintassi mi istituisce un double tra 0 e 1, che ogni volta è un numero casuale diverso. Per averlo tra 0 e 100 io lo devo moltiplicare per 100, e il tutto ovviamente vorrei che fosse un numero intero. Punto e virgola. E magari più 1, se vogliamo che i numeri siano tra 1 e 100, anziché tra 0,99. Quindi ho un numero casuale tra 0 e 1, reale. Moltiplico per tra 0 compreso e 1 escluso. Me lo dice, questa volta me la fa vedere, una documentazione di random. Returns a double value with a positive sign greater than or equal to 0.0 and less than 1.0. Less, non less than or equal. Quindi maggiore o uguale a 0, minore di 1. I numeri vengono scelti pseudo casualmente con una distribuzione approssimativamente uniforme. Moltiplicando per 100 otterremo un numero reale, quindi con la virgola ancora, pseudo casuale tra 0 compreso e 100 escluso. Applicando un casta int tronco la parte frazionaria, quindi ottengo un numero intero tra 0 compreso e 100 escluso, cioè 99 compreso. Più 1, ottengo un numero casuale tra 1 e 100, estremi compresi. E questo è il mio nuovo numero. E poi dirò che il numero di tentativi ovviamente è 0 perché ho appena iniziato una nuova partita. Questo è ciò che devo fare dal punto di vista della logica del programma quando inizia la nuova partita. Facile. Quando è che vengono eseguite queste due istruzioni? Ogni volta che l'utente preme sul bottone inizia partita. Qua. Lo fa ma non si vede perché non ha effetto. Magari un effetto che potremmo dare è mostrare qua sotto il numero di tentativi e modificare il messaggio dicendo la partita è iniziata. Facciamolo. Quindi io ho fatto delle modifiche dentro il metodo, dentro il gestore dell'evento, che diciamo così, modificano la logica di gioco. E poi devo fare delle modifiche che restituiscono un feedback visivo all'utente. Senza dirgli qual è ovviamente il numero segreto. Allora, modificare il messaggio. Cosa significa? Significa andare a prendere il nodo che contiene il messaggio, quella label, e modificarne una delle proprietà, che in questo caso è la proprietà text. Quindi c'era un nodo che chiamavamo txt messaggio, che faceva parte del mio scheletro di controller, questa variabile TxMessaggio fa riferimento al nodo label, nodo javafx.control.compagnabelle. Io di questo vado a modificare una proprietà, text. Se fate set qualche cosa vedete quante proprietà ha questo nodo tra quelle proprie e quelle ereditate. Hm? Non interessa la più semplice che il testo che esso mostra. SecText ovviamente richiede una stringa che sia il nuovo testo da mostrare. Io voglio mostrare un messaggio del tipo buona partita, non so. O partita iniziata o quello che volete e contemporaneamente voglio stare a fianco nella casella di testo il valore dei tentativi attualmente utilizzati cioè nessuno allora questo ce l'avrò nel txt che ho chiamato tentativi anche qua anche questo è un nodo di tipo text e non di tipo label ma entrambi hanno la proprietà text che riporta il valore contenuto, quindi un set text, anche se sono nodi di tipo diverso, vedete che questo qua è un nodo di tipo label, questo sotto invece è un nodo di tipo text field. Dopo un po' cominceremo a fare amicizia con questi nodi che sono quelli che useremo sempre. Qua ci devo mettere il numero di tentativi, però come stringa, quindi devo prendere il mio tentativi, che è un int, e convertirlo in stringa. Integer.toString di dis.tentativi mm? Se gli passassi l'intero dis.tentativi lui mi dice no, questo è un intero, io voglio una stringa. Allora, vediamo se questa modifica ha effetto, rilanciamo il nostro programma, proviamo a premere inizio partita e mi aspetto che il messaggio cambi e che qua compaiano zero. E così è stato. Ok? Al posto di messaggio c'è scritto buona partita e al posto della casella vuota c'è effettivamente comparso uno 0 che è il valore dei tentativi che ho appena zerato Good. Adesso dobbiamo gestire la logica del pulsante inserisci. Dubbi fin qua? Ok. Allora, cosa devo fare quando premo inserisci? Innanzitutto devo vedere qual è il numero che l'utente ha inserito. Ha scritto 8, ha scritto 90. E poi prendo il numero e lo confronto col numero segreto. E avrò tra casi minore o uguale maggiore. E a seconda che sia minore o maggiore, dovrò dire, guarda, è troppo piccolo o troppo grande. Se è uguale, invece gli dirò che ha vinto. allora prima operazione prendiamo il numero dov'è il numero? sta scritto dentro la casella txt guess che è un text field quindi è vero che l'evento viene generato dal bottone inserisci ma poi ha bisogno di un'informazione che è dentro un altro nodo la casella di testo Quindi vado a prendere txt guess e estraggo, questa volta get, voglio leggere l'attributo text. Questo cos'è? È il testo, la stringa di testo, che è attualmente presente dentro quella casella di testo del numero da indovinare. Questo non è un numero, è una stringa. Quindi, se, voglio, se la voglio sotto forma di numero, devo convertirla da stringa a intero, ok? E lo faccio con, ad esempio, il modo più semplice, usare integer.parsint della stringa. Metodo, parsi metodo statico parsint della classe integer. Prende una stringa e cerca di riconoscere e parsificare all'interno della stringa la forma di un numero intero e se la trova restituisce l'intero corrispondente, che posso memorizzare in una mia variabile locale, chiamiamola guess, il tentativo. Ok? Stringa intero, intero stringa. Qui bisogna essere eh, svelti su queste cosette perché ne, ne è pieno. Ma la programmazione di interfaccia, tutte le volte che faccio input o output, è quasi sempre sotto forma di stringhe. Quando faccio elaborazione, è quasi sempre sotto forma di numeri. Quindi sono i primi passi che facciamo, ma li faremo poi molto velocemente. A questo punto, questo tentativo può essere uguale o diverso nel segreto. Quindi se il tentativo è uguale al numero segreto ho vinto ha vinto altrimenti non hai ancora vinto come devo fare nel caso in cui lui abbia vinto dirglielo Quindi, semplicemente modificare il messaggio, txt messaggio.setText, hai vinto. Dovrei anche conteggiare il numero di tentativi, sì, questo devo, devo ancora incrementarlo, perché è un tentativo fatto, quello in cui ho vinto, ma lo devo contare. In realtà il numero di tentativi devo incremen posso, posso incrementarlo già subito prima, in ogni caso. Cioè, ho letto questo numero e questo numero è un tentativo in più, da 0 diventa 1, da 1 diventa 2, eccetera. E potrei già anche aggiornare la casella di testo con il numero di tentativi perché tanto devo farlo in ogni caso. Quindi Il caso comune lo metto lì, che è più facile, e poi vado a distinguere i vari casi diversi a seconda che abbia indovinato o no. Quindi dis tentativi più più e txt tentativi set.setText integer.toString di this.tentativi Come abbiamo fatto prima. Se vi rimane un po' di informatica addosso, quando scrivete queste cose comincia un prurito di solito nella nuca o cose del genere che mi dice c'è qualcosa che non va, eh? che mi dice perché stai scrivendo due volte la stessa istruzione, va bene così per adesso, però è un punto in cui c'è il campanellino d'allarme che mi dice guarda magari si può fare meglio, Magari c'è un modo più furbo di farlo che non fare copia e incolla 37 volte della stessa istruzione. In questo caso solo due, ma già due è troppo. Teniamolo lì, mettetevi un asterisco mentale e poi parecchio più avanti capiremo come fare invece a far sì che quel, quella casella di testo si aggiorni in automatico tutte le volte che modifico quel tentativo. In automatico è meglio che doverlo fare io e dovermi ricordare di fare ogni volta. Quindi ogni volta che scrivete per tre volte, per due volte la stessa cosa, chiedetevi sempre, c'è un modo migliore? Ok, se ho vinto a questo punto non devo più fare nulla. Se invece non ho vinto, vabbè, ovviamente contato, ho ovviamente incrementato il numero di tentativi, ma... <coughs> Dovrò dirgli se il numero è troppo alto o troppo basso, perché altrimenti lui, poveretto, va a caso. Allora, se il tentativo era più grande del segreto, allora gli dirò che era troppo alto. Altrimenti gli dirò Sempre modificando la proprietà testo della casella, che era troppo basso. Poi mi manca cosa? Un punto e virgola. E questo esaurisce i tre casi possibili. Partiamo Inizia partita Tentativo lui ha il numero tra 0 e 100 Qual è il primo tentativo? 50 Troppo alto Un tentativo Già fatto Se è troppo alto proviamo con 25 Troppo basso Ah, tra 25 e 50. 35? 37? Troppo alto. Quindi tra 25 e 37? 30? Troppo basso. 34? Troppo alto, vedete che emozionante questo gioco. <ride> <top? ride> 32? Hai vinto, io ho eh, vinto. In bank, 6 tentativi. Se ci mettete più di 7 tentativi, siete scarsi perché una ricerca dicotomica da 0 a 100 ci deve mettere meno di 7 tentativi e 7 solo se il numero dispari. Altrimenti, state usando un metodo che non è ottimale. Ma poiché ci è piaciuto tanto, possiamo fare inizio a partita e ricominciare da capo, quindi 50 troppo basso questa volta, eh, vedete che è sempre imprevedibile questo gioco ancora 75 85 troppo basso, e eh, qui andiamo sull'alto eh. 90 troppo alto e eh, beh 87 non 0,7 no ho detto 97, vedi che ho sprecato un tentativo, mi avete distratto troppo basso 88 ho vinto anche stavolta a cosa servono gli smartphone per giocare allora problemi tanti ad esempio attivo il programma lo faccio partire. Non dovrebbe essere possibile inserire un tentativo prima di aver fatto inizio a partita. Non dovrebbe essere possibile a metà di una partita fare inizia ho... iniziarne una nuova, se non ho indovinato, è troppo, dai, non puoi abbandonare così. Eh? Torgoglio. Doveste piuttosto c'è un bottone abbandona, no? non inizia. Ma, peggio ancora, se uno scrive ciao, anziché un numero, il programma prende fuoco. O meglio, qua sotto nella console compare un'eccezione lunga 27 righe. Allora, le eccezioni che, che troviamo in questi programmi grafici sono sempre molto lunghe, perché il programma è Application, la class Javafx, che a sua volta chiama il controller, che a sua volta chiama il nostro metodo e quindi prima che l'eccezione arrivi a noi, arrivi alla console, è passata attraverso 3-4 livelli di catch che poi la rilanciano. Per cui vedete che l'eccezione è dentro la Javafx Application, e dice ma mica sono io, l'ha scritta qualcun'altra Javafx Application. Sì, va bene, però vai a vedere che a sua volta, questi sono tutti i metodi chiamati uno dall'altro, a sua volta è stata causata da un invocation target exception che è stata causata ecco qua il fondo di solito è l'ultimo pezzo di codice quello che ci interessa number format exception for input string ciao dove in, indovina controller 55 ovvio Integer.parseInt è un metodo che funziona solamente se la stringa che sto analizzando è fatta come un intero, se è fatta come un ciao, no. Allora, in questi casi, cosa si fa? Si gestisce l'eccezione, si sa che questa chiamata di questo metodo può generare. C'è anche scritto bello grosso: riceve una stringa e cross number format exception. Quindi devo andare a catturare la number format exception di questo. E dire nel caso in cui l'eccezione venga generata cosa devo fare. quello devo fare è dire all'utente senti non va bene quello che hai scritto e uscire e non elaborare questo valore guess quindi ad esempio txt messaggio.setText numero errato e esco dal metodo, non vado avanti in questo caso, non esco dal programma il programma continua ad andare avanti tranquillo. Poi adesso, qua sotto, si arrabbia perché guess. Lo vedete che mi ha sottolineato in rosso? Prima andava bene perché Perché è stata definita dentro un blocco try e quindi non è detto che la variabile esista. In questi casi, si porta fuori la definizione della variabile in modo che esista sempre. E poi dentro il try eventualmente si dà solo l'assegnazione del valore. Altrimenti nel caso in cui il programma andasse avanti va avanti col valore di default della variabile che in questo caso sarebbe 0. Ma noi sappiamo che non va avanti perché abbiamo un return blocco. Quindi la prima cosa che, di cui dobbiamo sempre essere coscienti è che tutte le volte che acquisiamo dei dati dall'utente Può esserci sempre la peggio porcheria. I dati inseriti all'utente sono la cosa più puzzolente e sporca che potete immaginare. Quindi prima di prenderli per buoni, dobbiamo sempre verificarli. In questo caso abbiamo verificato che sia un numero. Poi sarebbe bene anche verificare che questo numero sia tra 0 e 100. Che non mi metta 12.000 o meno 77. Che sarebbe un int, ma non sta nelle regole del gioco. Quindi ogni volta che arriva un dato dall'utente, dobbiamo sempre pensare cosa può andare storto e fare in modo che il programma non ci generi mai un'eccezione. Ho detto mai, mai. Eh? Le eccezioni le dobbiamo gestire noi tutte, sapendo cosa può andare storto. Allora, a questo punto, se lui scrive ciao e prova a inserirlo, lui mi dirà numero eh. errato, non mi conta i tentativi, ma il programma continua correttamente. Restituisce all'utente l'informazione che ha sbagliato. quindi questa è la minima protezione gli altri aspetti che dicevamo eh, sarebbe bello che lui non possa cominciare a inserire a cliccare inserisci se non ha iniziato la partita e non possa iniziare una nuova partita se quella vecchia non è terminata richiederebbe un pochino più di lavoro che non ci sta in due minuti ma vi dico da dove bisogna partire così lo potete fare voi per rendere il gioco ancora più emozionante la prima cosa è come faccio se ho un bottone ad evitare che l'utente lo prema. Facile. Tra le proprietà di quel bottone c'è una proprietà Disable. Allora io posso avere la proprietà si chiama Disable e quindi avrò un metodo SetDisable per impostare il valore di questa proprietà set disable true rende disabilitato quel bottone set disable false la doppia negazione ci fa sempre inciampare, ma lo rende abilitato. Un bottone disabilitato è un bottone che compare triste e grigio, ma no, e non ci posso cliccare sopra. Quindi io nella mia. All'inizio del programma, quindi ad esempio nel metodo di initialize, che non abbiamo guardato il controller, potrei disabilitare il bottone inserisci. Button inserisci, punto, set disabled, true. E lo rimetto abilitato, quindi disable false, dentro il, il eh, inizia partita. Inizia partita dopo che l'ho cliccato diventa disabilitato subito, si auto disabilita da solo e verrà riabilitato solamente quando il programma scrive hai vinto. Quindi giocando su questi attributi è possibile modificare anche dinamicamente il comportamento dell'interfaccia utente, abilitando, abilitando pezzettini. Probabilmente per fare cose un pochino più complicate conviene anche avere un pochino di stato della partita. Se cioè io ci metterò una variabile booleana che mi dice se sto giocando o se non sto giocando. Sono in una partita o no? no? In modo da poter anche decidere sulla base di quello. Ma in questo caso forse non è indispensabile. Quindi l'idea è di giocare su... Noi abbiamo tre eventi che capitano. La pressione di inserisci, la pressione di inizio partita e l'inizio del programma, metodo initialize. Provate a chiedervi a seguito di questi tre eventi quale debba essere lo stato abilitato, barra disabilitato, dei due bottoni che abbiamo. E quindi andare a inserire i set disable true o false nei vari metodi. E così diventerà ancora più difficile barare a questo gioco. Domande? Domani in laboratorio avrete cose un po' meno divertenti di questa ma sempre dello stesso tipo hm? quindi da giocare sempre con il stesso tipo di elementi